con la nuova puntata del fatto di Marcotti eh, nostro format format delle fonti tv tutte le settimane insomma con Giancarlo Marcotti che saluto subito andiamo ad analizzare le notizie principali eh, non solo della giornata ma del periodo Giancarlo bentrovato grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori e come sempre andiamo a mostrare insomma, attraverso i nostri titoli gli argomenti principali poi con varie ed eventuali perché si possono aprire tantissime parentesi allora scenari economici e politici naturalmente come sempre Banca Centrale Europea, guarda un po' che titolo ti ho preparato Giancarlo e Crosetto la strana coppia, eh, Vabbè, ovviamente è per strappare un sorriso però parleremo della decisione della Banca Centrale e di quello che Guido Crosetto ha deciso Insomma, quindi, mh, banche centrali che sono entrate nel, nella politica veramente al 100%. Price cap, andiamo avanti. Cosa succede con l'accordo europeo? Appunto, abbiamo letto: insomma, mh, dopo mesi, una trattativa che era iniziata a marzo, 180 euro è stato fissato il, il prezzo del gas. E poi, caro Vita, questa è una notizia che mi ha colpita particolarmente. Tra le altre stangata anche sui trasporti proprio perché riguarda eh, i giovanissimi, non Riguarda tutti però i giovanissimi universitari fuori sede che devono raggiungere le famiglie in questo periodo natalizio e di feste ma che non possono farlo a volte proprio per i costi dei trasporti, in particolar modo degli aerei e ci arriviamo tra un po'. Allora Giancarlo, partiamo da scenari economici e politici ovviamente per capire come vedi questa ultima parte del 2022 in prospettiva dell'inizio dell'anno con ovviamente le banche centrali che... Eh, manipolano l'informazione finanziaria, mi verrebbe da dire così ma guarda allora partiamo proprio appunto dagli scenari, io adesso non per uh, sottolineare una previsione che finora poi dopo potrà essere smentito successivamente ma che fino a... non avevo uh, sai che quando parlavamo del, del famoso rally di Natale o rally di finale dicevo, dicevo cauti prima di parlare di rally oltre tutto porta pure sfortuna non... sì. effettivamente insomma questo dicembre non si sta rivelando un grande... Uh, un grande dicembre insomma, per le borse internazionali, ma eh, non si sta rivelando un grande perché, perché all'orizzonte eh, l'inversione della curva, insomma, ci sono tante, tante segnalazioni, alcuni indici, il, il leading indicator, cioè gli indici generali diciamo, della situazione economica, sono tutti verso... Insomma, eh, Temporale, ecco, eh, usiamo la parola che va usata verso recessione, quindi eh, insomma da questi scenari non, non ne usciamo tanto bene. Poi ci auguriamo che il peggio non arrivi, che l'eventuale recessione sia solo eh, così di breve durata e anche insomma abbastanza leggera, cioè tutto quello che, però se noi andiamo a vedere i dati, i dati volgono al peggio, questo senza dubbio. Eh sì, insomma, diciamo che c'è stato, come hai ricordato tu, un momento nel quale qualcuno aveva intravisto una speranza per i mercati ma è stato e anche questo è stato segnalato più volte un piccolo rimbalzo prima poi di tornare invece a una situazione qualcuno l'ha definita insomma stiamo finendo l'anno come l'abbiamo iniziato c'è poco giusto per, per riassumere in modo veloce insomma c'è poco da dire e appunto le banche centrali manipolano ancora l'informazione finanziaria ho ragione cosa, cosa ne pensi e qua sulle banche centrali, eh, sarebbe da parlare a lungo. Insomma. Io ho sentito prima Andrea, come sempre, insomma, e diciamo che per la prima volta non mi sono trovato perfettamente d'accordo con lui in questa critica che mi è a Christine Lagarde. Tu cosa ne pensi? Perché in realtà non è l'unico ad aver criticato Christine Lagarde, soprattutto non tanto nella decisione del rialzo dei tassi di 50 punti, ma in questo suo modo di comunicare a, ai mercati no? le eh, decisioni e le previsioni della Banca Centrale. Eh, tu come l'hai vista invece? Eh, sì, ha ah, ah, un, uh, un modo di porsi che non è classico diciamo, dei eh, banchieri centrali, che sono sempre fumosi, che sono sempre... Eh, diciamo che, che io mi ricorderò sempre una, una frase di un uh, celebre eh, banchiere centrale forse era Bernan che comunque aveva detto agli, ai giornalisti guardate che se per caso voi capite qualche cosa del mio ragionamento vi, vi avviso subito che non avete capito nulla nel senso che li stava prendendo in giro, cioè stava dicendo delle cose senza senso, se loro ci trovano un senso sono fuori strada, no? perché le cose un banchiere centrale si diceva non le può dire, eh, la Christine Lagarde le dice e poi stiamo a vedere quello che succede, eh, la, la questione che eh, dice eh, Andrea, dice: non lo sa neanche lei eh, qual è il, il futuro, cose, come… Eh, eh sì, però insomma, qualche dato più di me e, e di Andrea lo conoscerà? No? Quindi almeno lo, me lo auguro perché se ne sa quanto me è Andrea la Lagarda. Allora siamo davvero messi male che mm -hmm. okay, dalla sua posizione, insomma, da quel grattacielo che si vede nelle immagini che state mandando in onda. Eh, insomma, eh, qualche, qualche informazione più di noi ce l'ha. Per cui eh, e in più secondo me. Sono altre due cose che mh, non, non apprezzo, cioè, il fatto di eh, criticarla proprio personalmente. Allora, sappiamo tutti che c'è un board, nel senso, cioè, quindi se le decisioni sono prese all'unanimità, non è che Christine Lagarde Lagarda stia bene. Sì, sì, sì, sì. Ma allora, facciamo così tanto, dobbiamo restare sul tema, altro titolo, lo abbiamo visto poco fa, Bici e Crosetto, la strana coppia, questo è il tweet di Guido Crosetto, Ministro della Difesa, dopo eh, la riunione della Banca Centrale Europea, lui scrive, non ho capito il regalo di Natale che la Presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia, eh, cioè, eh, qual è il regalo di Natale? Non tanto, come? ironico eh? no certo e eh, certamente infatti dico non tanto il rialzo dei tassi di 50 punti e, e da solo ma il fatto di aver lui dice promesso ulteriori rialzi quindi di aver eh, stabilito che tanto eh, appunto questo, questo atteggiamento aggressivo dell'istituto dell centrale è appena iniziato e poi a, a iniziare e questa forse è la cosa su cui è più ironico Guido Crosetto, di avviare a marzo la marcia indietro dopo gli anni degli acquisti di debito e quindi di conseguenza, eh, come dire, accelerare il processo di rallentamento dell'economia questo dice Crosetto, per quello parla di regalo di Natale in modo assolutamente ironico allora, partiamo da qui, cioè non è, insomma, ah Guido Crosetto e non solo a lui, perché poi sull'argomento è arrivato anche Matteo Salvini dopo di lui, non è nata giù proprio questa, questa decisione. Sì, Salvini ha preso l'abbrivio di Crosetto, se non parlava Crosetto Salvini se ne stava zitto, sono sicuro. Però... Eh, Salvini ha detto sconcertante bruciare così miliardi di risparmi, Ecco, così capiamo anche poi a conti fatti eh, se si bruciano davvero così tanti risparmi. Prego Giancarlo. Non si bruciano e non si creano. Vabbè. Mm. E, e, allora, ehm, posso fare un, un po' di pubblicità al mio, al mio canale? Perché io ieri sera proprio su questo argomento ho fatto un video e quindi eventualmente insomma, eh, consiglio agli ascoltatori di andarlo a vedere. Il titolo riguarda la prima parte del video con cui molti parlano di questo. Eh, non dico boom economico, ma insomma quasi dell'Italia, nell'ultimo anno avremmo fatto meglio di Germania e Francia per la prima volta e io lo ridimensiono un po', ma eh, più che altro parlo della seconda parte del video, sì. in cui, eh, in cui eh, per capire la, la, la critica di Crosetto e per capire le ragioni e i torti, bisogna capire che cos'è l'inflazione e tu sai che io ho una, uh, così, do una definizione di inflazione che è diversa da quella che normalmente viene data cioè, tutti i media, anche gli stessi banchieri centrali eccetera, così parlano di inflazione quando c'è un aumento generalizzato dei prezzi io continuo ad insistere quando c'è che... la svalutazione della moneta sì, ma semplicemente solo sì. per, per capirci eh, la, la questione è, eh, come hai detto giustamente tu, la, la questione monetaria, ma il fatto è che non è detto che se ci sia un aumento generalizzato dei prezzi ci sia inflazione, cioè l'inflazione, io uso sempre il, questo termine, è una patologia della moneta, Faccio un esempio, perdonami se è un po' così, so che tu sei giustamente un amante del benessere fisico, eccetera, ecco, eh, se io faccio, faccio questo, l'inflazione, cioè se una persona diciamo ha un bel fisico, perché eh, così eh, fa, fa degli allenamenti, insomma, tutte cose naturali, e eh, quello va bene, quel suo, la, la aumenta la massa muscolare in maniera naturale, allenandosi. Eh, se invece una persona aumenta la massa muscolare prendendo degli anabolizzanti, mm. non solo lo sta facendo bene, sta, certo. sta danneggiando. Certo. Ecco, l'inflazione sono gli anabolizzanti, l'inflazione è quella, cioè l'inflazione è gonfiatura, non è aumento. Se c'è un aumento dei prezzi dobbiamo andare a vedere se è un aumento inflattivo oppure no. Beh, okay. sì. effettivamente dove ha una parte di ragione Crosetto, che l'inflazione americana è proprio classicamente l'inflazione, cioè è proprio una gonfiatura, no? Okay. E, va, e va combattuta aumentando i tassi diminuendo la spesa pubblica, riducendo il, il, il bilancio della, della banca centrale e questo stanno facendo gli Stati Uniti. Crosetto dice non è così in Europa, nella realtà per essere non è proprio così, ma insomma una, cioè di questo aumento che, eh, dei prezzi una parte è un aumento inflattivo, un'altra parte non è un aumento inflattivo, deriva dall'aumento delle, delle materie prime, come ha detto, ma tutta la nostra inflazione non, un, non deriva solo dalle materie prime, c'è cioè anche una parte di inflazione, anche l'Europa negli anni scorsi ha emesso moneta in sovrabbondanza e quella parte lì va smaltita, Ultima sì. cosa la riduzione del, del eh, bilancio delle banche centrali, eh, Crosetto se la prende perché da marzo probabilmente la, la BCE ridurrà di 15 miliardi al mese, attenzione, gli Stati Uniti già da tempo, riducono cioè da diversi mesi, riducono il bilancio della Fed di 95 miliardi al mese, non di 15, noi non abbiamo ancora cominciato. Cominceremo a marzo e lo faremo per 15, non per 95, quindi la Lagarde sta operando in maniera, eh, diciamo, corretta a mio mm. modo di vedere. Poi vedremo in futuro, però non sta esagerando. Okay. Eh, no, no, no, no, chiaro, chiaro. Um... Però, appunto, no? eh, abbiamo visto eh, come le borse abbiano reagito male. Eh, questo è un po', eh, lo so, lo so, lo so. Infatti, so cosa mi stai rispondendo, ma te lo chiedo lo stesso. Cioè, abbiamo visto le borse sprofondare, i BTP, che sono tornati sotto tensione, ovviamente, no? per, per l'annuncio, soprattutto quello relativo a marzo. Eh, Ecco, cosa rispondi a questo? Eh, eh, perché... allora, eh, non, non dobbiamo dire la verità perché altrimenti se diciamo la no, verità… No, no, no, diciamo la verità. È, è quello, Cioè, lo so che allora, tutto quello, eh, e io infatti prima stavo parlando di una probabile imminente recessione, sì. è chiaro che tutto quello è una medicina eh, amara da, da ingorgitare, però è una medicina… Quindi lo so che eh, i mercati soffriranno, i nostri BTP soffriranno, cioè io, eh, infatti vorrei che non esagerasse la, la, la Garda e la BCE, ma al momento non lo sta facendo, sta prendendo delle misure, siamo ancora con tutti questi aumenti al 2,5% rispetto agli Stati Uniti, siamo ancora, abbiamo tassi ancora molto più bassi. Quindi eh, che faccia male poi all'economia, eh, oddio, non, non possiamo avere la bottecchiera. C'era anche stato, intanto Antonello scrive esattamente diciamo, la realtà delle cose ehm, e poi dice allungare il momento d'inizio dello smaltimento, questo è il regalo all'Italia con un sorrisino. Stavo dicendo anche da parte di Confindustria era arrivato a un appello alla Banca Centrale Europea di non mh, continuare con questa politica, cioè, perlomeno di rallentare un po' questa politica aggressiva, perché secondo Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, adesso è il momento di pensare al rilancio dell'economia, eh, eh, però eh, il problema è che come si fa a rilanciare l'economia se abbiamo un'inflazione al 10%, no? questo è un po' il tema eh, e allora si parla di appello inascoltato di Confindustria. Eh, però è certo, Bonomi è di parte, porta l'acqua al suo mulino, però cioè io devo fare un'analisi più obiettiva. Se fossi presidente di Confindustria, probabilmente direi le stesse cose di Bonomi, ma. Non... Certo. Beh, questo è evidente, che gli industriali, come abbiamo detto prima, l'economia ha da soffrire per queste, per queste decisioni della BCE. Mm. Ma quindi, non è vero che si bruciano i risparmi, così come ha detto Matteo Salvini? Ma e allora prima si erano gonfiati e adesso si sgonfiano. Non, non, così, non è, non è che quando le cose crescono, eh, appunto, eh, crescono in maniera eh, naturale, sana, eccetera, anche prima, prima, ripeto, più che bruciare, è la questione di gonfiare e sgonfiare. Uh -huh. si erano gonf le cose vanno sbocchiate purtroppo. Ok, ok, ok. Ah, messo, ovviamente Matteo Salvini diceva noi stiamo facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni, tagliare le tasse e invece la BCE in un pomeriggio di metà dicembre, questo è il suo virgolettato, approva una norma che brucia miliardi di euro di risparmio in Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread. Questo è un allora, po'... Mm. Eh, eh, Manu lasciami dire che debba essere io a difendere la BCE, siamo pronti. Infatti oggi non so cosa, è successo. no scherzo ovviamente l'ha motivato perfettamente, ma insomma non so cosa sia successo, è il Natale eh, che oggi ci ridà un marcotti di, di questo tipo. No no, no perdonami anche così l'ilarità ma ah, obiettivamente, obiettivamente io la BCE la chiuderei immediatamente, tornerei subito alle banche centrali nazionali, chiuderei Francoforte immediatamente. Ah, ovviamente dico, visto che c'è eh, diciamo, e, e, ed è strutturata in questa maniera e ha questi compiti, eh, allora ragiono in, in questi termini. Cioè da questo punto di vista no, non posso dire che la Lagarde o comunque la BCE abbia esagerato da questo punto di vista, finora, se lo farà in futuro sarò io il primo a dire, io eh, Manu tu mi sei testimone, avevo detto prima quando eravamo arrivati al, al 2% con i tassi, ho detto portiamoli al 2,5%, portiamoli al 3%, però poi dopo fin, finiamo. Cioè, certo, fermiamo. sì sì Quindi, sì. E, porteranno i, i, i tassi al 3 e poi non aumenteranno, eh, non posso dire eh, male della BCE, e poi eh, che ripeto che la struttura dell'Europa… È dell un'altra ah, un Europa... cosa, però è un'altra un cosa, allora a proposito d'Europa, c'è eh, chi scrive ma è giusto così comunque almeno finché non verranno confermati i finanziamenti per la realizzazione dei progetti del PNRR… Allora, senti, a proposito sempre di Europa, andiamo a vedere cosa è successo e cosa succederà con l'accordo sul Price cap? ribadiamolo, tetto di 180 euro, attivabile per 20 giorni a partire dal prossimo febbraio, un'intesa che non tutti volevano e che, insomma, questa trattativa va avanti da marzo ancora con il precedente premier Mario Draghi, che insomma l'aveva voluto... Eh, molto, ma che non era riuscito poi a portarlo a casa fa riferimento naturalmente al TTF ovvero la borsa di Amsterdam e cosa ne pensi Giancarlo e soprattutto eh, cosa, cioè, se questo, perché secondo qualcuno non servirà a calmierare eh, almeno nel breve periodo i prezzi del gas insomma se secondo te questo può essere quantomeno un punto di inizio guarda quando i politici vogliono entrare in economia come minimo fanno disastri perché non è il loro campo, primo. ma mm. soprattutto perché loro sono lì perché qualcuno li vota. Quindi eh, devono prendere delle decisioni che sono sempre ed esclusivamente non popolari, populiste. Quando mm. entrano in economia, in più, altra cosa, eh, entrare in economia vuol dire falsarla, c'è un mercato, i mercati funzionano, bisogna farli funzionare, non bisogna falsarli, quindi io sono contrario ad ogni volta che si impone un prezzo, un cambio, abbiamo visto, cioè, le, le, eh, famose, insomma, le famose default degli stati sono arrivati sempre quando si è fissato un cambio artificialmente e chi lo ha fissato? La politica. Ricordiamo l'Argentina nell'inizio degli anni 90, la Grecia per aver fissato il cambio con, uh, con l'Euro, quindi eh, entrare e fissare, ma poi magari non si supererà mai i, i 180 e quindi aver fissato quel tetto lì non mm. sarà servito a nulla per dire, ma il solo voler fissare un, un, un prezzo, un cambio, un qualche cosa è già di per sé una cosa è yeah. uh. Quindi, eh, beh sì, mi fa sorridere tra virgolette il fatto che tu dica ehm, che quando i politici cercano di entrare in economia fanno solo disastri perché in questo momento le decisioni principali sono da prendere proprio sull'economia, non che di solito non, non, non si abbia a che fare con l'economia, anzi è sempre la prima voce perché eh, l'economia ovviamente riguarda tanti capitoli chiaramente e poi comunque riguarda il paese, la tenuta del paese, in questo momento figuriamoci. Ma ehm, credi che la Russia potrà reagire in qualche modo netto, cioè, è arrivata ovviamente la, la risposta da parte del Cremlino, è un accordo inaccettabile che crea distorsione nel mercato. Eh, ha ragione, ha ragione, Cioè la questione della distorsione, cioè, eh, ripeto, quando la, la politica entra e fissa qualche cosa, sbaglia, ehm, ma perché? È, è vero che la politica uh, non deve interessarsi di economia, ma non interessarsi nel senso di condizionarla, interessarsi nel senso che gli deve, deve permettere all'economia di funzionare il meglio possibile, deve dare delle regole, delle cose, non, non deve imporre dei limiti, del, eh, del, questo è il, il, il grave il, mm. Senti, ma ti chiedo una cosa che non so se è un collegamento un po' azzardato, ma siccome adesso ovviamente proprio per la volatilità dei prezzi e per aiutare appunto a tenere sotto controllo le bollette... Eh, vengono fatti dei monitoraggi più frequenti no? allora, abbiamo visto che dopo questo accordo non so se anche per il gas però perdonami forse ricordo male se, o se solo per la luce visto che dopo l'accordo il prezzo del gas è sceso questo però non può aiutare quantomeno passo dopo passo a, a limitare un po' i costi in bolletta ripeto magari è un collegamento un po' troppo azzardato eh? Ma secondo me poi dopo alla fine è, è, è il mercato ripeto se non si supererà mai questo 100%. Sì, cento, questo, cento, questo tetto, certo, che è stato messo. Certo. Magari ci sarà dire: avete visto, avendo messo il tetto. l'abbiamo so, limitato, no. abbiamo limitato i danni. Magari nella realtà è il mercato che dice quello, cioè comunque fissando qualche cosa è una distorsione del mercato. Io sono sempre contrario a qualsiasi distorsione. Anche la questione, faccio l'esempio solo per. Eh, del, del salario minimo. Sì. No? Salario minimo a mio parere è sbagliato, nel senso che poi in Europa non ne parliamo, cioè abbiamo un salario minimo di 3000 Euro in Lussemburgo e di 300 Euro in Bulgaria, quindi fa ridere par parlare di un salario minimo per tutti i paesi del dell'Unione Europea, cioè ci sono delle diversità spaventose, quindi fa ridere. Però, eh, eh, anche la questione cioè, di voler imporre qualche cosa anche se si capisce che naturalmente viene imposta con l'idea di, di eh, così andare incontro alle categorie più deboli ma nella realtà se si lascia fare al mercato le cose funzionano sempre meglio Ok, allora eh, c'è Antonello che è proprio d'accordo con te, dice concordo, poi la paghi, poi dice concordo, anche perché l'economia di per sé ha sempre avuto dei meccanismi di riequilibrio automatici assolutamente efficaci e poi ehm, così almeno mi aggancio anche all'ultima eh, notizia che ti voglio far commentare, il problema italiano è uno solo, promuovere il lavoro e il lavoro alla luce del sole, naturalmente non in nero, con pagamento di tasse e contributi, quella è la crescita buona, eh, vabbè questo… Sicuramente, in realtà non è questa la notizia, ma l'ultimo titolo l'abbiamo visto poco fa. Tanto sul prezzo del gas, torneremo. Giancarlo eh, è chiaro. Cosa ne pensi? Allora, abbiamo scoperto che anche sul caro trasporti c'è cioè, anche il caro trasporti. Non che <ride> questa notizia ci colga impreparati, credo. Allora, Asso Utenti eh, ha mostrato come in questo momento. Eh, molti studenti facciano fatica a pensare di tornare a casa e eh, molti probabilmente non torneranno neanche a casa, parliamo di studenti universitari fuori sede, perché i voli aerei sono veramente, cioè, hanno dei prezzi incredibili. Eh, Palermo-Roma costa più che New York, 511 euro, eh, cioè, quindi sarebbe meglio andare in America. Eh, poi ehm, se si se decide di partire il 20 dicembre, quindi proprio sotto Natale, ma comunque anche negli altri giorni intorno alle feste sono prezzi. Veramente proibitivi eh, niente, il caro Vita ci sta mettendo sotto pressione sempre di più. Chiudiamo con una battuta su questo, Giancarlo. Eh, però qua c'è una situazione particolare sui voli aerei. Nel senso che in i realtà voli aerei... sui trasporti, perché in realtà anche i treni, insomma, oh, le spese certo. sono elevate. Poi è stato portato l'esempio di un volo, ecco. Però no, certo, certo, no, no, anche, anche i treni, certo, sì, sì, anche i trasporti. No, dicevo un po' particolare nel senso che ehm, oramai è in balza questa, questa, questo fatto, cioè che se, se si prenota con largo anticipo si hanno dei prezzi ragionevoli se non addirittura bassi, all'ultimo momento è chiaramente le compagnie alzano enormemente i prezzi perché è chiaro che uno all'ultimo momento pur di partire è disposto anche a spendere cifre elevate, è il mercato anche qua se vogliamo dire un po' distorto, però cioè, dobbiamo, dobbiamo capire, è anche vero che magari gli studenti un mese fa non sapevano il giorno preciso nel quale magari finivano le lezioni, che ne so, Quindi ehm, però di, di fatto è questo, diciamo, se avessero prenotato un mese fa senz'altro avrebbero trovato delle tariffe migliori. Gli Ultimi giorni eh, le tariffe diventano davvero. Come hai detto tu, costa di più un Palermo Milano che non, uno, cioè un Milano Palermo insomma, che, non, eh, che non un Milano New York. Eh, insomma, la, la, la motivazione è quella. Mm, ok. No, no, no, questo sicuramente, poi se ci mettiamo che eh, i prezzi sono, sono alti per una serie di motivi che conosciamo, insomma, figuriamoci. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie, invitiamo i nostri amici a seguirti anche sul tuo canale Finanza in Chiaro, noi ci vediamo la settimana prossima, insomma, sulle fonti TV, se, se non partirai o per New York o per Palermo, non so, a questo punto meglio stare a casa, eh, battute a parte, insomma, ti auguro un buon Natale e insomma, ci sentiamo la settimana prossima, grazie mille. Ovviamente, ovviamente permettimi di augurare Buon Natale a tutti gli ascoltatori delle fonti. Ti fanno TV. gli auguri anche a alcuni nostri telespettatori che ci hanno seguiti nella puntata. Grazie, grazie a tutti e tanti auguri. Grazie Giancarlo Marcotti, allora eh, io vi ringrazio per averci seguiti in questa prima parte della giornata, eh, vi invito a rimanere sulle fonti tv, adesso tanti eh, approfondimenti, e mh, ci, niente, ci rivediamo presto, seguiteci anche sui social, domani saremo ancora in diretta, ma comunque adesso continua il nostro palinsesto, arrivederci.